Maglia, eh, amministratore delegato di Inalca Cremonini e eh, ospite anche gli, della quinta edizione di Arca and Movimento Europe. Eh, io mi concentrerei su un aspetto del suo intervento che ho trovato molto interessante relativamente all'etichettatura nutrizionale a semaforo. Lei ha spiegato che ci sono alcuni prodotti eh, che ottengono un via libera e alcune eccellenze italiane che inspiegabilmente... Subiscono degli stop eh, dannosi. Ce la spiega meglio? Per sì, l'ho citato questo esempio come proprio esempio emblematico dell'inadeguatezza dell'attuale sistema decisionale europeo, di quanto poco venga fatto per armonizzare aspetti fondamentali nella vita del cittadino. Il cibo, la scelta di ogni giorno è fondamentale, un sistema di etichettatura che dia immediatamente informazioni su quello che il cittadino sceglie. a la propria dieta è fondamentale. L'Europa sull'etichettatura nutrizionale sta invece mandando avanti proposte di singole multinazionali, di singoli paesi che paradossalmente finiscono per penalizzare le eccellenze italiane perché magari un microgrammo in più di sale, zucchero o grasso fa attribuire un bollino nero o rosso, mentre un edulcorante di sintesi, un composto chimico di minor costo fa improvvisamente trasformare questo alimento in un miracoloso claim salutistico e l'assenza europea su questo è gravissima. Um, lei ha usato parole di censura anche per la uh, diciamo, per le sanzioni alla Russia, lei ha parlato di uh, un mercato che ha fame di uh, Italia e che uh, evidentemente uh, noi finiremo per essere penalizzati se l'Unione Europea uh, desse ancora corta un credito alle sanzioni in quale settore in particolare eh, finirebbero penalizzate chi dice che le sanzioni alla russia creano un danno democratico per tutti un sacrificio per tutti dice il falso basta guardare i numeri le imprese americane addirittura e soprattutto quelle tedesche hanno aumentato nel periodo delle sanzioni il loro business con le imprese russe l'italia è stata la più penalizzata nel settore agroalimentare abbiamo perso oltre un miliardo di euro e soprattutto siccome i russi adorano eh, tutti i prodotti di eccellenza italiana, e il fatto di non poterli più esportare vuol dire che mh, si è stimolata la proliferazione di Italian sounding, di, fenomeni, di prodotti che di italiano hanno solo limitazione alla bandierina falsa, che magari vengono dal Cile e dalla Turchia, rischiando di perdere definitivamente un mercato eh, di esportazione in costante crescita. Quindi, da revocare al più presto con l'intervento e con il veto almeno italiano. Domanda anche a lei, a altri come si governa l'Europa? Una domanda difficilissima. Certo, credo che sia evidente che, come dicevo, oggi l'Europa stia a metà del guado e a metà del guado si affonda. Quindi se non si vuole tornare indietro bisogna andare avanti, vuol dire crederci un po' di più, ma vuol dire anche da parte di chi oggi ci fa la lezioncina di economia di capire che rischi economici, misure fiscali e regole di lavoro vanno condivise. altrimenti continuiamo a giocare inutilmente.